Siamo qui con Massimiliano Russo, founder di Desiderare Property Finding. Allora, dopo aver eh, fatto degli interventi come moderatore, qui sei in veste di, di relatore. Allora, cerchiamo di capire come nasce Desiderare, quindi cosa ha eh, ispirato la nascita di questo progetto. Allora, desiderare nasce dalla, eh, diciamo da un'esperienza avuta in ambito professionale nei 30 anni di attività eh, nell'ambito corporate, dove eh, lì non esistono gli intermediari, esistono gli advisor che, eh, diciamo che sono dei consulenti di parte dell'acquirente e del venditore e si incontrano facendo gli eh, interessi ognuno del proprio cliente. Eh, quindi, eh, con questa esperienza abbiamo detto che probabilmente si può anche pensare di eh, rapportarla anche in ambito residenziale. Quindi, abbiamo visto un po' che cosa succedeva oltreoceano, eh, ma anche eh, senza andare troppo lontano, in Inghilterra, Stati Uniti, Canada in particolare, sono mercati dove il property finding è riconosciuto. Come, come strumento per poter cercare casa, cioè difficilmente i clienti vanno a fare il giro delle sette chiese, quindi agenzia per agenzia a chiedere informazioni e a lasciare richieste, ma eh, si occupano, cioè si affidano ad un, ad un consulente, ad un agente immobiliare, property finder, che eh, si occupa della ricerca per, contro i propri clienti, lavorando in un marketplace in ambito MLS, piuttosto che cercando la collaborazione con eh, gli altri colleghi. E allora, visto che questa figura esisteva, otto anni fa ci siamo detti, bene, cominciamo a cercare di delinearla, fare in modo che possa essere fruibile anche in Italia, visto che i clienti hanno l'esigenza di avere un proprio consulente. Oggi chiunque si mette a cercare casa spulcia i portali, eh, comincia a chiamare le agenzie, fissa gli appuntamenti, poi ci sono situazioni dove le agenzie non rispondono, situazioni dove l'appartamento è in trattativa, situazioni dove ti mettono in un regime di pura concorrenza come gli open house, per cui insomma sei un po' uno strumento per poter arrivare alla vendita e hai poco peso come cliente. Quindi è detto. Facciamo in modo di dargli un nome, innanzitutto, perché property finding non è una, una cosa appannaggio solo nostro, ma abbiamo voluto chiamarla desiderare property finding proprio per mettere a terra il desiderio dei clienti di trovare casa. E abbiamo eh, delineato le modalità che poi abbiamo affinato nel tempo facendo diversi errori, eh, soprattutto ad esempio inizialmente non chiedevamo un incarico in esclusiva, non chiedevamo un filingaggio. Eh, e ci rendevamo conto che i clienti diciamo, non avevano la piena fiducia nei nostri confronti, ma eh, eravamo uno dei tanti strumenti. Alla fine, ad oggi, lavoriamo solo con incarichi in esclusiva, una fila in per iniziare a lavorare dopo una selezione abbastanza attenta del cliente, anche di appuntamenti di due o tre ore per eh, analizzare esattamente l'esigenza, se il cliente è motivato, se la ricerca è fattibile e se il prezzo a budget è congruo. E, e quindi insomma, abbiamo trovato un metodo che possiamo dire che sia soddisfacente e funzioni. Ma parliamo quindi del cliente retail, quindi del proprietario anche di piccole immobili residenziali? No, L'abbiamo rapportato praticamente solo a residenziale perché diciamo che nell'ambito corporate eh, è una cosa che anche in Italia eh, ha un, buona, un buon riscontro insomma, diciamo che non, non ci sono grandi difficoltà da questo punto di vista farlo capire la difficoltà è stata quella di rapportarsi al mercato residenziale, far capire ai clienti e acquirenti che questa opportunità c'era e fargliela cogliere, essendo credibili innanzitutto con otto anni di esperienza, oggi per fortuna non riusciamo ad esserlo. Insomma. Quindi detto del cliente finale, invece chi può, chi può entrare a far parte della piattaforma professionale? Allora, noi abbiamo deciso, visto che eh, si parla di consulenza di parte, ma la normativa italiana prevede che comunque quando si tratta di immobili, eh, ci sia è sempre una abilitazione corretta per fare questo tipo di attività e quindi la 3989 quindi dal nostro punto di vista un soggetto che vuole fare il property finder deve essere un agente immobiliare abilitato possibilmente con un'esperienza di diversi anni perché questo gli consente di poter comprendere le esigenze di un cliente acquirente. E soprattutto interpretare quelle che possono essere quelle di un cliente venditore, nonché quelle di un collega con cui si dovrà andare a rapportare in ambito collaborativo. Quindi comprendere le motivazioni per le quali molte, ad esempio, non hanno intenzione di, eh, di collaborare perché hanno paura di compromettere il proprio fatturato, il, anche di, alcune volte di compromettere quello che è la redditività dei propri collaboratori. È una cosa da non, da non tenere in secondo piano perché molte agenzie sono strutturate e quando un collaboratore prende una percentuale di quello che è il fatturato, difficilmente è disponibile a mettere a disposizione per poter concludere l'affare. Se troviamo il modo per poterci far pagare a parte, con una consulenza di parte, se pur facendo mediazione eh, non andiamo a compromettere la provvigione del, del collega, allora funziona. E, e quindi in buona sostanza eh, chi può far parte di questa community è già un agente immobiliare che cerca una diversificazione del business? Sì, diciamo che l'ideale è un agente immobiliare come dicevo di lunga esperienza che vuole qualificare la propria attività lavorativa cercando di dare eh, il giusto peso e la giusta importanza ai clienti acquirenti che eh, ad oggi hanno difficoltà ad essere ascoltati da agenti immobiliari che hanno eh, una, una priorità, quella di eh, acquisire immobili, avere un portafoglio nutrito di immobili eh, e fare in modo che questi si possano vendere più o meno da soli, nel senso che quando metti un immobile in pubblicità arrivano eh, telefonate, contatti e, e quindi diciamo che il lavoro più grosso è stato quello dell'acquisizione, quello della conclusione della vendita con un acquirente è una cosa pressoché automatica se l'immobile è stato acquisito bene e quindi il cliente acquirente viene purtroppo bistattato spesso e volentieri e ha questa frustrazione che eh, diciamo che riesce a risolvere quando trova un property finder che gli dice ti seguo ti porto avanti ed è contento di pagarti per questo tipo di servizio e, ha detto, hai detto all'inizio che il property finder è una professionalità riconosciuta già da tempo in Italia dal segmento corporate ma nuova per il retail quindi qual è la reazione tipo di chi contattate per la prima volta allora, tendenzialmente non contattiamo noi i clienti ma sono loro che contattano noi eh, increduli e stupiti perché quando nella nostra comunicazione facciamo presente che siamo in grado di poter questo, offrire questo servizio eh, diciamo che sono curiosi e vogliono capire come funziona e come eh, riusciamo ad essere efficaci in una cosa che come dicevo prima in molti mi di fare ma non riescono a portare a termine proprio perché se ti proponi come property finder quindi nell'interesse dell'acquirente ma pretendi che ci sia una collaborazione da parte del mercato per poter riuscire a eh, concludere la trattativa eh, e le esigenze del tuo cliente eh, non è una cosa sulla quale puoi, eh, puoi contare al 100%, invece eh, proprio perché presuppone la disponibilità da parte del, del, del controparte collega. In questo caso invece essendo già retribuiti possiamo agire eh, su immobili mercato libero eh, dei privati, immobili dei colleghi, nei quali comunque devono comprendere che sei un property finder, e che fai gli interessi del tuo acquirente, perché c'è sempre un po' di diffidenza. E poi puoi soprattutto arrivare a quel mercato non evidente, quindi l'off market, che è gestito dai colleghi che ancora ad esempio non hanno acquisito l'incarico, non hanno ancora messo in pubblicità, ma hanno già una trattativa avanzata per acquisire l'immobile e sanno che con noi possono eh, offrire, il, nel momento in cui diffondiamo la nostra esigenza di acquisto per il cliente, sanno che possono collaborare con noi. Quindi spesso e volentieri riusciamo a concludere eh, gli acquisti dei nostri clienti su immobili che non sono mai andati sul mercato. In parte, l'abbiamo già detto poco fa, ma possiamo quindi schematizzare i principali vantaggi della consulenza di parte? Il vantaggio principale è che il cliente ha un proprio referente, ha un, ha un consulente che lo segue, che fa i suoi interessi e per quello lo paga. Nel momento in cui eh, un, un cliente è interessato ad un immobile e trova attaccato un agente immobiliare, può essere fortunato e trovare un bravo professionista e quindi avere un'esperienza un positiva per la procedura di acquisto. In altri casi può trovare qualcuno completamente assente perché magari già dopo l'accettazione della proposta eh, si disinteressa e in altri casi purtroppo, come in qualsiasi professione, si può trovare estremamente male e addirittura arrivare a delle problematiche non indifferenti che per quanto riguarda l'ambito residenziale quindi l'esigenza eh, abitativa delle persone diventa un problema oggettivamente importante. In questa giornata è stata ripetuta più volte un concetto, questo è un lavoro in cui la persona conta tanto, anche se parliamo moltissima di evoluzione tecnologica. Quindi eh, mi stai dicendo che è una sorta di certificazione di qualità di avere a che fare con un professionista serio, competente e dalla parte del cliente. Dai, la certificazione purtroppo non, non, non la dà nessuno in questo ambito. Abbiamo soltanto un'abilitazione che è quella data dal 3989. La certificazione la fa la credibilità che puoi avere con quello che esprimi, con le referenze attive dei clienti, e soprattutto con la durata. Devo dire che il fatto di essere arrivati a un'anzianità di otto anni eh, ci consente di poter essere credibili eh, e, e quindi percepiti in maniera positiva da, dai clienti senza, senza grandi difficoltà. Poi mh, possiamo entrare nel merito eh, del concetto molti non sono pronti a pensare di eh, dare un affilingaggio eh, ad un agente immobiliare per fare questo tipo di attività e ad esempio nella nostra operatività pensiamo anche di metterci alla prova, magari per i primi 30 giorni, in alcune situazioni possiamo anche pensare di non prendere nessuna fila e speriment far sperimentare l'esperienza al cliente e nella maggior parte dei casi quando facciamo dopo questi primi 30 giorni se abbiamo trovato l'immobile sono più contenti ovviamente perché hanno risolto l'esigenza velocemente, diversamente sono stessi che ci chiedono possiamo continuare per due mesi, tre mesi, e possono mettere a terra anche la, la fidingaggio che abbiamo definito già nella prima fase di incarico. Possiamo concludere indicando qualche nuovo progetto sul quale state lavorando? Ah, sulla consulenza di parte. Eh, diciamo che eh, ci siamo rapportati anche nel lato listing, ad esempio, con eh, il, il marchio Nofi, che è quello che, ad esempio, in contropartita consente di eh, lavorare nel solo esclusivo interesse del venditore e non gravare l'acquirente di una provvigione. Questa è una modalità che viene tendenzialmente utilizzata anche qua in oltreoceano piuttosto che nei paesi di origine anglosassone dove eh, tu fai l'interesse solo del venditore, ti fai pagare solo da lui e dall'altra parte metti in concorrenza oggettivamente gli acquirenti, quindi fai l'interesse di uno e non fai l'interesse dell'altro un po' come eh, succede negli open house ad esempio. La criticità che vediamo negli open house che vengono fatti soprattutto in Italia è che Mettono a disposizione un immobile da visionare, convocano più clienti possibili, li mettono in concorrenza l'uno con l'altro con delle offerte a busta chiusa e poi le presentano tutta la proprietà. Questa è una cosa che puoi fare se non ti fai pagare dalla controparte, a nostro avviso, perché ha senso. Diversamente se ti fai pagare ad entrambi devi dare un servizio eh, di, di, di valore ad entrambi e quindi ascoltare le esigenze di tutti, non puoi permetterti di fare una asta tra virgolette. Ma Questo. il mercato italiano è più abituato a vedere a pagare l'acquirente piuttosto che il venditore? giusto? Sì, il mercato italiano è abituato che il, il cliente venditore eh, paga l'agente immobiliare eh, a successo per la vendita dell'immobile e il cliente acquirente eh, per, per acquistarlo, quindi per, per la procedura di intermediazione. C'è da dire che però nel mercato attuale, nella difficoltà di acquisizione che c'è, molti agenti immobiliari prendono di incarica provisione zero e questo comporta, un, oltre a una concorrenza sleale, anche al fatto di eh, non consentire mh, oggettivamente nessun tipo di collaborazione se non con property finder e quindi mettere nelle condizioni il cliente e venditore di non avere un vero e proprio servizio, ma di avere solo una strada nella quale poter eh, operare per poter arrivare al, al suo obiettivo che è quello della vendita dell'immobile a miglior prezzo di mercato che può essere assorbito. Bene, grazie mm. mille allora. Grazie a te.